Bene, ci siamo riusciti. Abbiamo chiuso il negozio di Patrizia Montechiari perché la cosa strana che questo viaggio che mi porta a parlare con i leader in eccellenza qui in Italia ha fatto sì che, come sono arrivato, c'era un negozio stracolmo. Vi presento mi in difficoltà e lui mi ha dato la mano. Ecco, esatto, mi sono messo a lavorare a dare una mano. Domani sicuramente faremo il bis perché i suoi impiegati stanno tutti in ferie e si è malattia, combinato è un attimo. Signore e signori, vi presento Patrizia Montechiari. Buonasera. Ma buonasera. chi è? Sta Patrizia Montechiari? È una parrucchiera. È una parrucchiera. È una parrucchiera che ama il suo lavoro. Certo. Lo ama da sempre. Di conseguenza la parola che io sto portando avanti qual è il segreto del tuo successo? perché fai conto io sono venuto qua ci conosciamo da tanti anni e per l'ennesima volta questo negozio è stracolmo di persone qual è il tuo segreto? il mio segreto è far felici le donne io amo io mi emoziono quando la donna si guarda e quasi non si riconosce quando vede allo specchio una donna eh, e io dico guarda che quella donna sei tu e quasi si vergogna a guardarsi per cui magari abbassa anche gli occhi e quella cosa a me mi emoziona e, quest e questa gioia di far felici le donne Però per è il mio segreto per far questo bisogna pure imparare ad ascoltare le persone certo, è fondamentale ascoltarle è fondamentale sapere quali sono eh, le sue aspettative perché è facile poi tradire le aspettative di una donna, eh? perché quando una donna entra in un salone e, e ha delle, ci porta una foto, o vede una foto di un'attrice, di, un di una cantante, no? si medesima in quello, ma poi lei non è. Per cui noi dobbiamo fare in modo di, di consigliargli che quel taglio, quel colore, a lei sta bene perché lei, ma probabilmente un altro taglio o un altro colore a lei sarebbe meglio perché è un altro tipo di donna perché non siamo tutti uguali. In oggi, quando oggi ho fatto il cliente, anche io naturalmente, mi sono seduto eh, nella postazione e ho incontrato una filosofia eh, su um, una cosa pubblicitaria. De... Mi piacerebbe, invece di leggerlo io, che tu me lo leggessi, perché sono rimasto molto colpito e ha rafforzato ancora di più, noi non ci vediamo da sette anni, sì. e ci sono degli aneddoti di quando ci, ci siamo, siamo conosciuti, conosciuti. poi vi raccontiamo un attimo, prima di leggere questa bellissima sì. frase che eh, ha rafforzato ancora di più che Patrizia Montechiari è una vera leader nel campo della parruccheria. Grazie. Grazie, raccontaci un attimo. Niente, arriva il biglietto, un volantino, dove è scritto eh, fare l'extension non, non vuol dire appiccicare i capelli. Al che io rimango un attimo, dico ok, io ero tanti anni che facevo già extension, lavoravo benissimo, lo chiamo gli dico guarda, mi ha colpito la frase dove, dove appunto spieghi che fare l'extension non è appiccicare i capelli e mi vorrei confrontare con te. E lui mi dice guarda, mi fa piacere perché da una collega insomma, sentirsi dire mi voglio riconfrontare è sempre insomma, un privilegio, certo. vengo io da te, è venuto, io stavo montando delle extension a una mia amica e lui mi dice Patrizia io devo fare una serata al Gilda, facciamo un lavoro insieme questo è stato il nostro Sì, sì, poi va bene, da, da quello poi sono nate un sacco di collaborazioni sì, sì, perché sì, quello è stato me, il primo i sì, vent'anni eh? sull'alta moda no, romana con sì, l'Accademia la Altieri mm. e l'amica, come si chiamava? Andreina. Andreina un saluto a Andreina perché oggi dovevo rincontrarla ma domani sì. la rincontrerò oggi era impegnata con il lavoro perché domani starò qui a lavorare con Patrizia e andremo a riaffiatarci un pochino anche perché come nei video precedenti il calore comincia a spostarsi un pochino da Tenerife nei momenti quando eh, qui eh, in Italia fa freddo ho una certa età e ho bisogno di calore per l'estate non è detto che potrò venire in questo negozio e fare non lavorare un giorno ma lavorare qualche giorno in più ma poi questo con altri video vedremo di pubblicizzarlo nella certa maniera adesso mi piacerebbe tantissimo Patrizia anche perché ci sono anche dei progetti più importanti con altri colleghi, non facciamo i nomi perché loro non lo sanno ancora dobbiamo ancora parlarci però sicuramente ci stanno guardando tieni, è il tuo okay questa è l'espressione di una parrucchiera Patrizia Montechiari che si esprime come lei vede la felicità e la bellezza delle persone vai creare un look è connettersi con l'interiorità di ogni donna prendersi cura dei suoi capelli realizzare quello che è il suo desiderio più profondo farla sentire meravigliosa e finalmente vedere riflessa allo specchio l'immagine che più la rappresenta poiché ogni donna è un universo a sé, un pezzetto del grande, fantastico universo femminile. Io mi emoziono ogni volta che leggo. No, a me è venuta la pelle d'oca, ragazzi. Anche se poi l'ho pensata e l'ho scritta quanti e la leggo. Quanti anni svolgi questa professione tu? 46. Fantastico, è più vecchia di me, nel senso, io ho 43 <ride> Però... solamente. Di conseguenza è un bel partner, da un punto di vista professionale, che eh, questa è la mia visione di Patrizia Montechiari è una da quando io l'ho conosciuta adesso a distanza di tutti questi anni è una persona agguerrita che formenta formenta qui in questo salone ha tutto quello che necessita è di più perché oggi parlavamo di anomalia dei capelli e lei ce l'ha il prodotto, parlavamo di un'altra cosa e ci aveva eh, la, soluzione. la soluzione. Questo che significa? Che nella vita per fare le cose bisogna, prima studiare per farle in eccellenza e poi applicarle subito. Perché quando noi andiamo a studiare un qualche cosa, entro le 72 ore, se non le applichiamo. Non vale niente. Sì, sì, è ver, Guarda, è spettacolare. Dopo abbiamo la stessa filosofia di un personaggio che si chiama Luis Lorongueras, che io sono 40 anni che lo sigo, e è lo stesso per mi gusta mucho. molto. Perché no, no, è un no, hombre no, no, no, no. di verdad, è un hombre che ora sta molto... Diego però è un creativo che non è ineguagliabile bene, io credo che questa presentazione mondiale per i nostri 5 milioni di persone che ci vedono ci vediamo alle prossime puntate grazie Patrizia e ci vediamo giusto. ciao ragazzi ciao, ciao. ciao, ciao. Io.